Allora siete benvenuti in questo nuovo video Oggi sono un po' di ferretta e questo video non sarà davvero poco editato Sarà però vabbè perché oggi vi voglio far vedere una recensione Un unboxing di una roba che è uscita appena oggi Che mi è arrivata 20 minuti fa E ho davvero poco tempo per farvela vedere Quindi passiamo subito al pacco Di questo ve ne parlerò un'altra volta Ok eccoci qua ci siamo Ho dovuto spostare un po' di roba Ho dovuto togliere gli schermi Ho dovuto togliere il computer e quindi non so se adesso state ascoltando con il microfono normale oppure no Ma comunque questa è la scatola Come possiamo vedere eh, c'è scritto Pippo Boy", <ride> Pip Boy sopra alla scatola Noi andiamo ad aprirla E madonna ragazzi Qua c'è il nostro Pippo Qua non è acceso perché comunque andrà collegato sicuramente ci sono tantissime rotelline è fatto interamente in plastica e credo ferro, sì, credo. Qua c'è del ferro comunque. Dentro è fatto di una plastica, qua dentro che è molto molto comoda, devo dire confortevole davvero. Qua naturalmente c'è l'allaccio e qua si chiude. Può regolare il calore anche se naturalmente è finto, però è davvero fatto benissimo. Passiamo al videogioco, che è qua il videogioco qua c'è pure una scatola ragazzi per iphone 5 per tenerlo qua dentro iphone 5, 5s, 6 e 6s credo vediamo la scatola che è un po' ingombrante qua ecco abbiamo il manuale eh, del, delle istruzioni del pip boy dove c'è dentro eh, tante immagini dove c'è scritto tutto quello che serve per eh, usare appunto il pip boy e qua signore e signori Arriviamo al gioco, alla Metal Box Edition, non lo so come cacchio si chiama, qua dentro naturalmente c'è Fallout 4, quindi questo è l'interno del Fallout 4 tipo... Edition. Questa recensione è finita qui, unboxing recensione, è finita qua perché ho davvero pochissimo tempo, quindi scusate se ve la sto buttando lì, ma comunque... Questo è l'interno che c'è nella Pip-Boy. Tra circa 3-4 giorni forse vi porterò dei gameplay su questo gioco. Quindi ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento e un'iscrizione perché ho dovuto spostare tutto il computer. E non so neanche se sta registrando questo microfono perché lo schermo non è più attaccato. Ma comunque, noi ci vediamo ad un prossimo video. Un commento, un'iscrizione e un mi piace e bella ragazzi.